Buonasera, sono Laura Antichi. Volevo risolvere il problema della registrazione della web conferencing in ambiente uh, G Suite for Education. Eh, il problema è che a uh, Meet dal 30 settembre non permette di... Uh, registrare le web conferencing e questo è un uh, grave disagio per chi, per, uh, sia per l'inclusione che per la documentazione delle, eh, delle operazioni di a rapporto a distanza che si hanno con la classe. Uh, ho trovato una soluzione a questo problema uh, che uh, mi ha portato ad utilizzare invece di Meet in ambiente G Suite Gizzi per fare uh, questo basta andare nei tre puntini e partire da calendar in uh, calendar Posso oggi è sabato, eh, facciamole qui, possiamo aggiungere una web conferencing, sono in ambiente G Suite, lo eh, ribadisco e aggiungo eh, qui eh, Gizzy. Ad Egizi Meeting, quindi alle 10.30 alle 11.30 ci sarà questa web conferencing. Ad Egizi Meeting. Mi uh, dice uh, quindi di aggiungere invitati. E posso, come vedete, aggiungere eh, qui gli utenti di uh, G Suite, della scuola o dell'organizzazione, in questo caso dell'organizzazione. Eh, eh, posso anche, va bene, eh, aggiungere, vedete, sono tutti dell'organizzazione di eh, G Suite. Ok. Il... Um, ne aggiungo alcuni tanto eh, per, per aggiungere alcuni di prova per esempio due di prova questo aggiungi potrei aggiungere anche l'intera classe vabbè adesso aggiungo due, eh, eh, due utenti ecco e uh, quindi ho invitato uh, gli, uh, gli utenti ok posso a questo punto andare in, uh, a salvare salva e vi dice inviare un'email di invito agli invitati di google calendar invia quindi eh, invita ospiti esterni vabbè lascio e a questo punto vado su il Gizio Prova e uh, mi dice di uh, appunto uh, mi dà tutti uh, quanti dati e uh, mi dà anche il link, questo link a cui uh, con, mi connetto chiede di usare il tuo microfono e eh, adesso il microfono eh, dentro Gizzi è disattivato perché sto registrando eh, con eh, un software esterno e eh, voi vedete che eh, mi si apre Gizzi e che in Gizzi anche la videocamera ha un problema perché la doppia videocamera e uh, Mi dà uh, la possibilità di scegliere anche delle security option, ossia per uh, di, uh, far entrare uh, le persone uh, dopo che sono state approvate uh, dal, dall'organizzatore, quindi posso abilitare uh, lobby, questo, questo tasto. Poi posso anche aggiungere una password alla, a questo uh, web meeting e, uh, e quindi ha delle, anche una struttura di uh, sicurezza ulteriore per uh, l'accesso degli utenti. Quello che mi interessava farvi vedere. Era comunque che è possibile mh, registrare, infatti, dai tre puntini a destra in basso, uh, qui inizia, uh, a inizia innanzitutto una diretta e poi inizia a registrare. Registra benissimo e la registrazione poi uh, viene salvata in uh, Dropbox. Ecco, questo è quello che ho uh, trovato utile per poter ovviare all'inconveniente di uh, Meet eh, che non dà la possibilità, lo ripeto, per uh, l'account uh, normale, quello che non è più Enterprise, è gratuito del delle scuole di a poter registrare le eh, riunioni buonasera